Una manifestazione dedicata alla pace, Torino corre in contemporanea ad altre 40 città italiane. Una delegazione dell'UISP è partita ieri per una città che ospita un grande campo profughi al confine con l'Ucraina dove verrà organizzata domenica prossima una vivi città. E questa era l'ultima notizia della pagina sportiva, la linea torna Manuela Gatti per la prosecuzione del nostro TG.